Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio dei condotti PS per quanto riguarda la rubrica delle classifiche. Prima di cominciare come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così che quando altri video saranno pubblicati voi ne sarete informati e inoltre vi ricordo di andare a visitare il sito internet del canale www.bordelanitalia.com. In questa nostra terza classifica parleremo di tutte quelle volte in cui un nostro amico vulcaniano si è lasciato andare a una grassa risata Molte serie di Star Trek, se non tutte, hanno incluso dei personaggi che hanno quello che posso definire dei deficit emotivi. Per esempio, in The Origin of Seas abbiamo Spock, in Enterprise c'è Paul, Dada in The Next Generation. E in Voyager c'era 7 di 9, che è stata introdotta dalla quarta stagione in poi in sostituzione del personaggio di Chess. E in Deep Space Nine c'era Odo, che aveva delle grandissime emozioni per il maggiore Kira e francamente anch'io ho delle emozioni per il maggiore Kira allora se voi state pensando che i vulcaniani non hanno emozioni, state sbagliando di grossos è un popolo che ha imparato a reprimere queste emozioni tramite varie tecniche di meditazione e poi non ci dimentichiamo mai del culinario detto ciò iniziamo con la classifica al quinto posto abbiamo Spock nell'episodio piloto allozzo di Talos episodio che sappiamo che non andò in onda sì dal principio ovviamente si può fare una Episodio solamente per quanto riguarda lo zoo di Talos, però andiamo avanti. A capo dell'Enterprise, infatti, abbiamo il nostro impavido Christopher Pike, anziché di Kirk si regano su Talos 4. Il capitano organizza una squadra, sbarcano con il teletrasporto. E in questo pianeta ci sono delle piante di colore blu che sembrano comunque delle foglie messe in degli steli metallici. Che quando vibrano emettono un suono, quando le toccano, infatti queste piante non vibrando più, non emettono più il suono. E questa cosa fa emozionare Spock che si lascia andare con un simpatico sorriso E quindi poi andiamo al quarto posto con Paul nell'episodio navetta 1 il tenente Reed e il comandante Tucker Pensavano che l'Enterprise fosse andata distrutta Loro erano all'interno della navetta 1 E stavano aspettando che l'ossigeno si consumasse Per poi, diciamo, passare a miglior vita In una circostanza, il tenente Reed Mentre sta sognando Si vede che è nel lettino dell'infermeria dell'Enterprise T'Pol Gli dice che i vulcaniani non sono insensibili all'eroismo A un certo punto Reed dice la parola GATTONE mi Sarebbe piaciuto un nome tipo Gattone E questo Scatena una leggera hilarità In Tpol. Vero Gattone Bravo Gattone sei il nostro numero uno Tuttavia era solamente un sogno Perché sappiamo che alla fine T'Pol se la fa con Il tuo collega Taga Al terzo posto abbiamo T'Vog Nell'episodio Enigmi Della sesta stagione di Star Trek Voyager In questo episodio Tvok era stato attaccato E eh, poverino aveva dimenticato Un un po' di cose, tra cui aveva dimenticato pure di essere un vulcaniano. Durante la sua convalescenza passa molto tempo con Nilix che gli dice, Nilix, beh insegni tutto quello che sai fare. E ovviamente Nilix cosa gli può insegnare se non a cucinare? Infatti, Duvok prepara per Peris e Kim una coppa gelato alla frutta wiki con triplo cioccolato con salsa fetra. Non so esattamente cosa siano tutte queste cose, ma tuttavia penso che sia altamente ipercalorica. E quando Peris e Kim Gustano questo dolce, guardate la felicità di Wok. È fantastico. Come vi avevo detto, Wok, diciamo, non è in sé. Perché era stato reso un rincoglionello E passiamo al secondo posto con Spock Nell'episodio il duello Sì, di nuovo Spock ritorna Per via del Ponfar, Si sì, sfida il duello con il capitano Kirk E poi a fine episodio lui scopre che non ha ucciso Kirk Kirk è ancora vivo E guardate la sua felicità nel vedere Kirk che sia ancora vivo Jim! energia da tutti i suoi pori vulcaniani. Bravo, Spock. Che non è ucciso Kirk prima del tempo, perché come sappiamo, poi Kirk è stato ucciso durante lo scontro tra Tolly Soran nel film Generazioni. E al primo posto abbiamo Tuvok. Perché ho messo Tuvok al primo posto? Perché qui Tuvok si lascia andare una grassa risata nell'episodio Forza Lavoro, che è episodio diviso in due parti, in cui. Molti membri dell'occupaggio della Voyager Gli avevano fatto una sorta di lavaggio del cervello Da parte di questa razza che aveva carenza di mano Nei suoi impianti industriali E Tuvok si vede che Durante un gringo dopo lavoro Si, si lascia andare a una grassissima risata Che rende felici pure tutti noi Ovviamente anche in questo caso Poi Tuvok gli hanno fatto il lavaggio del cervello Che tra l'altro sarebbe interessante Anche fare una classifica Di tutte quelle volte che è stato fatto il lavaggio del cervello A un personaggio di Star Trek Vediamo cosa ne esce Grazie di per questa tua risata. Se vi è piaciuto questo episodio vi ricordo come al solo di iscrivervi al canale, no, cliccare la campanellina, visitare il sito internet ww.bordellanitalia.com e ci vediamo con la prossima classifica. Ciao!